Avendo visto in generale le conseguenze della presenza di un materiale rispetto al campo magnetico, adesso andiamo a vedere le caratteristiche magnetiche di vari materiali per poterli classificare in base appunto alle loro caratteristiche magnetiche. La classificazione può essere fatta sulla base del valore che assume la suscettività magnetica chi la eh, permeabilità magnetica relativa, quindi chi ho mu con R, per i vari eh, materiali appunto. Da questo punto di vista i materiali vengono classificati in, in tre eh, categorie, che sono i materiali diamagnetici, Che presentano un valore di chi molto basso, negativo, chi assume valori negativi con valori molto bassi orientativamente da, da meno 10 alla meno 4 a meno 10 alla meno 5 e risulta questo valore indipendente dalla temperatura. Se chi risulta negativo molto basso di valore, ovviamente un con r, che sappiamo essere uguale a 1 più chi, sarà un valore leggermente inferiore. 1. L'altra categoria di materiali che prendiamo in considerazione è quella dei cosi cosiddetti paramagnetici. I paramagnetici presentano un valore di chi positivo, ma sempre molto basso, quindi se vogliamo dare un riferimento più o meno fra 10 alla meno 4 e 10 alla meno 5 e risulta essere però dipendente dalla temperatura, in particolare risultano essere inversamente proporzionali a t quindi con r sempre dato da 1 più chi risulta essere di valore leggermente superiore a 1 queste caratteristiche dei materiali diamagnetici e paramagnetici riportiamole su un grafico. Questo utilizziamo degli assi cartesiani sui eh, cioè quali riportiamo come grandezze l'induzione magnetica B nel materiale al variare dell'intensità del campo magnetico H, abbiamo, sappiamo che B è definito come il prodotto mu per H con mu uguale a U con R per mu con 0, mu con r permeabilità nel vuoto, mu con r la permeabilità relativa, in entrambi i casi sia in quello dei materiali diamagnetici che in quello dei materiali paramagnetici, chi risulta essere una costante e quindi eh, la proporzionalità fra b e h viene soddisfatta, pertanto se indichiamo con, con questa linea tratteggiata la, una retta a 45 gradi eh, per indicare la, la proporzionalità esatta quando se eh, con b uguale mu con 0 per H. Nel caso dei materiali diamagnetici, dove appunto V con R è leggermente inferiore a 1, la, la linea, la proporzionalità sarà espressa da un andamento di questo tipo. Questi sono i diamagnetici mentre invece nel caso dei paramagnetici in cui il coefficiente di proporzionalità mu con r risulta essere leggermente maggiore di 1, l'andamento sarà di questo tipo. Quindi una proporzionalità, quindi sempre un andamento lineare, rettilineo, ma con un'inclinazione leggermente superiore a quella unitaria, quindi questo sarà l'andamento dell'induzione magnetica al variare dell'intensità del campo H nel caso dei materiali paramagnetici. Prendiamo adesso in considerazione la terza categoria eh, di grande importanza delle applicazioni Pratiche, che è quella dei materiali ferromagnetici. Consideriamo i materiali ferromagnetici. materiali ferromagnetici, come dice il nome, sono ad esempio il ferro, le leghe di ferro, il nickel e altri materiali che hanno queste caratteristiche. La caratteristica fondamentale dei materiali ferromagnetici è quella di presentare un valore di chi molto maggiore di 1, positivo, una dipendenza dalla temperatura che si eh, rivela in corrispondenza di un valore limite di temperatura chiamata temperatura di Curie al di sopra della quale il materiale si comporta come un normale materiale paramagnetico. L'altra caratteristica fondamentale è che chi non è una costante, ma risulta essere una funzione del, dell'intensità del campo. quindi al variare dell'intensità del campo magnetico varierà la chi del materiale e quindi anche la permeabilità relativa. Vediamone un anche in questo caso l'andamento dell'induzione magnetica B al variare di H, quindi riportiamo B e H, nel caso dei eh, materiali ferromagnetici troviamo un andamento di questo tipo. Quando il materiale viene esposto per la prima volta a un campo magnetico H esterno e questo campo magnetico H viene fatto aumentare, quindi partendo da un valore iniziale 0, si trova che l'andamento è di questo tipo. Quindi diamo di un verso a questo andamento perché vedremo che l'andamento dipende anche appunto dal, dallo stato precedente nel quale si trova il materiale. Quindi partendo dalle condizioni iniziali in cui il, il materiale non è stato mai esposto a un campo magnetico, e dal valore zero dell'intensità del campo magnetico si, si procede ad aumentarla. Ehm, si trova appunto che eh, l'andamento dell'induzione ha una fase iniziale crescente eh, molto accentuata, poi eh, da un certo punto in poi la curva si appiattisce eh, e si entra in quella, nella zona che viene definita di saturazione, in cui. Eh, l'effetto dell'aumento dell'intensità del campo H produce aumenti sempre meno eh, consistenti dell'induzione magnetica del materiale che tende a, mh, a mantenersi praticamente eh, costante. Questa curva eh, di, eh, che abbiamo disegnato prende il nome di curva di prima magnetizzazione curva di prima magnetizzazione proprio perché eh, si determina soltanto la prima volta che il materiale viene esposto al campo magnetico variabile. A questo punto raggiunto un certo valore massimo dell'intensità H del campo magnetico eh, facciamo ridurre il, il campo e si vede che riducendo il campo verso lo zero fino di nuovo ad annullarsi, la curva di magnetizzazione seguita dal, dal materiale è diverso rispetto alla prima magnetizzazione si ha una diminuzione dell'induzione dell magnetica B con il diminuire di H, ma anche se eh, annulliamo completamente l'intensità del campo H applicata dall'esterno risulta che il materiale continua a presentare un'induzione residua BR anche in assenza di campo esterno, quindi all'interno del materiale permane una, un valore di induzione diverso da zero e che prende il nome appunto di induzione residua induzione in residua e pertanto il materiale si comporta o assume caratteristiche da magnete permanente, cioè un materiale che mantiene un'induzione eh, diversa da zero eh, sua propria. Continuiamo adesso a diminuire l'intensità del campo magnetico nel senso di che la cambiamo diverso, la facciamo diventare negativa <coughs> Eh, quello che si, si vede sperimentalmente è che l'induzione nel materiale eh, si riduce sempre di più fino a che si, l'induzione sia zero. Diventa zero quando l'intensità del campo magnetico assume un valore negativo pari a meno HC, eh, meno Hc che eh, risulta essere alla quale si dà il nome di eh, campo coercitivo. Campo coercitivo quindi è quel valore dell'intensità del campo che dobbiamo applicare al materiale affinché l'induzione al suo interno si eh, annulli, quindi perda le caratteristiche di eh, magnete permanente. Proseguiamo adesso nell'aumento eh, nell negativo dell'intensità del campo applicato e si trova che la curva presenta un andamento di tipo simmetrico rispetto al, agli assi, quindi a questo andamento, raggiunto il valore negativo Uguale e eh, contrario a quello applicato per la prima magnetizzazione, eh, ci fermiamo e facciamo ripetere il ciclo adesso aumentando l'intensità del campo dal valore meno, eh, negativo raggiunto meno H1, di nuovo eh, facendolo passare per lo zero, lo rifacciamo aumentare fino al valore positivo precedentemente eh, raggiunto e si vede che la curva di magnetizzazione, cioè l'andamento dell'induzione del materiale, assume una forma appunto eh, simmetrica rispetto agli assi e eh, A questo punto se continuiamo a far oscillare il valore del campo applicato all'esterno fra il valore positivo H1 e il valore negativo meno H1, l'induzione continuerà a percorrere questa curva chiusa che prende il nome di ciclo di isteresi. Il ciclo di stesi, pertanto, è eh, questa, questa curva eh, chiusa che eh, contiene una, una superficie al, al proprio interno, e mh, la, la dimensione, diciamo, l'estensione la, la, della superficie racchiusa dal ciclo di stesi viene utilizzata per ulteriormente classificare i materiali ferromagnetici, in modo da eh, farne preferire una tipologia piuttosto che un'altra, a seconda delle, delle, delle applicazioni per le quali vengono utilizzati. Vediamo adesso questo, questo aspetto. Consideriamo a questo punto sempre il la nostra curva di magnetizzazione e eh, quindi riportiamo sempre l'induzione magnetica al variare di H. Adesso eh, consideriamo comunque solo materiali di tipo ferromagnetico. E, I materiali di tipo ferromagnetico vengono classificati a seconda dell'andamento della, del ciclo di stesi in materiali dolci e in materiali duri. I materiali dolci, i ferromagnetici di tipo Tolce, presentano una, una, un ciclo di stesi eh, molto stretto e, e molto alto, eh, quindi un ciclo ciclo di stelesi stretto, cioè sono materiali per i quali è facile la loro magnetizzazione e smagnetizzazione, perché presentano un, un elevato valore di induzione eh, residua BR, ma un valore eh, basso di campo coercitivo necessario per smagnetizzarli completamente. Questi eh, materiali ferromagnetici di tipo dolce trovano eh, applicazione soprattutto nelle, nei, nei, nelle macchine elettriche e nella realizzazione di bobine ad elevato valore di eh, coefficiente di autoinduzione. L'altra tipologia di materiali è invece quella dei cosiddetti ferromagnetici ferromagnetico di tipo duro. Ferromagnetici di tipo duro presentano invece un, un ciclo di stelesi molto ampio Questo, di questo tipo e quindi presentano un valore del, del campo coercitivo molto elevato, qua meno hc per il ferromagnetico duro, Questo in arancione presenta valori del campo coercitivo molto elevato rispetto a quelli del ferromagnetico dolce rappresentato da questa curva celeste e eh, pertanto vengono utilizzati maggiormente per la realizzazione di magneti permanenti. in quanto perdono la loro induzione residua solo in presenza di campi esterni molto elevati e quindi appunto mantengono la loro induzione residua più facilmente nel tempo.